all'avvocato uh, Valerio Spigherelli e l'ultimo intervento presidente dell'Unione Camere eh, Penali italiane eh, e voglio ricordare che l'Unione Camerana è stata forse il primo soggetto eh, diciamo, competente che ha espresso critiche no? rispetto alla formulazione del 416 terre che abbiamo qui più volte criticato e che rischiava di essere Approvata. Però mi pare che alle prime reazioni eh, critiche dell'Unione Camere Penali non è seguita una particolare attenzione nel dibattito pubblico, no? No. Eh, diciamo si è dovuto aspettare l'intervento eh, di altri soggetti. Prego. Eh, era, era proprio un passaggio eh, che avrei affrontato e che affronterò nella mia relazione. Ditemi quanti minuti ho che io mi cronometro e sono autocensorio, in modo che così... Quarto un quarto d'ora massimo. Bene, e allora anch'io cito Ligabue, nel senso che eh, mi è venuto in mente sentendo il dottor Morosini, perché avrei voluto fare una citazione un po' diversa, cioè in occasioni di questo genere gli avvocati penalisti eh, richiamano la figura bellissima di un regista arrabbiato inglese degli anni 70 che raffigurava un maggiordomo in un film che si comportava da maggiordomo fino alla fine del film e poi però confessava, prima che il film finisse, si chiamava la classe dirigente, non a caso il film, di essere la tessera numero uno del partito comunista britannico e di fare la rivoluzione sputando nella zuppiera degli aristocratici presso i quali prestava servizio. E, eh, escludo questa citazione perché è troppo colta una vita da mediano, mi va bene richiamando invece Morosini per dire che l'avvocatura è un po' il mediano in, questa, in questo dibattito, nel senso che eh, io ero venuto qui, forse forte delle mie origini romane, eh, pensando che ripensare significasse quello che dalle nostre parti significa ripensare, uno che ci ripensa e generalmente uno che pensa comunque di aver fatto qualche cosa che va modificata. Non sono del tutto convinto al di là invece delle indicazioni preliminari del professor Fiandaca, che sia proprio questo poi lo sfondo sul quale ci stiamo muovendo. E francamente mi ha convinto di questo anche una parte dell'intervento del dottor Pignatone, che prenderei al volo proprio per eh, diciamo andare subito a gamba tesa e media stress. E, mh, apparentemente eterogeneo il tema perché è quello delle misure cautelari, ma in realtà c'entra moltissimo con quello che poi tenterò di dire. Io vorrei spiegarla quella norma, dottor Pignatone, perché quella norma è nata da una fortunata probabilmente ripetibile e forse non eh, più eh, ripetuta a breve esperienza di collaborazione tra l'Accademia, la Magistratura e l'Avvocatura all'interno di una commissione ministeriale non a caso non prorogata presieduta da Giovanni Canzio, eh, Presidente della Corte d'Appello di Roma. Che significato ha quella norma? E ha il significato, eh, in una certa misura, di riconoscere quello che tutti sanno, e cioè che in questo Paese la custodia cautelare viene applicata come anticipazione della pena. E questo non lo dico io, no, anzi, non continuo a dirlo io, non continua a dirlo l'avvocatura penale, mediana appunto in questo schieramento calcistico, ma per fortuna l'ha detto il centro e cioè il primo Presidente della Corte di Cassazione non più tardi di due anni fa che ha dichiarato formalmente che in questo Paese la giurisprudenza legittima un'applicazione anticipata della pena in luogo di quella che dovrebbe essere la custodia cautelare. Siccome questo è il fenomeno e siccome fortunatamente il fenomeno ormai è stato riconosciuto da così alti vertici ci dobbiamo mettere come si dice un rimedio a questo fenomeno e tra i rimedi c'è anche quello di gravare il giudice di una valutazione che sarà prognostica ma che gli permette di dire in una qualche misura che tra le varie prognosi ci deve essere anche quella di un eh, diciamo, destino che non passa necessariamente per il circuito penitenziario o passa per situazioni diverse e quindi si grava il giudice anche di questo ma ripeto come ogni norma c'ha una razza, c'ha una spiegazione e forse c'ha anche eh, una eh, diciamo, posizione nel sistema che non è eterogenea, intendo nel sistema costituzionale naturalmente, perché di fronte all'affermazione del primo Presidente della Corte di Cassazione, cioè dell'espressione massima della legittimità in un Paese, che la pena anzi che la custodia cautelare viene utilizzata come anticipazione di pena. Forse non bisognerebbe dimenticare che questo è espressamente vietato dalla Costituzione, non è mica accettato dalla Costituzione. Quindi quando si fanno affermazioni così forti bisogna necessariamente poi nel sistema trovare qualche cerotto, qualche medicina che rispetto all'affermazione che individua una patologia va attuata. Non lo dico per polemica, eh. lo dico proprio perché sennò no, e molto spesso nel dibattito anche che riguarda i temi dell'antimafia le parole finiscono per non avere lo stesso senso che hanno nella, eh, nel linguaggio comune noi perdiamo di vista il fenomeno che attraverso delle cosmesi legislative tentiamo di eh, curare detto questo eh, io penso che eh, molta parte del dibattito che noi abbiamo fatto qui oggi è un dibattito che in realtà ha due eh, punti fondamentali. Un punto è come il legislatore affronta, eh, con quale tecnica legislativa eh, il legislatore affronta dei fenomeni criminali. E il secondo punto è, perché è sempre latente, qual è in questo momento lo stato dei rapporti tra i poteri dello Stato. Allora, primo punto, su questo io penso che veramente siamo tutti d'accordo. Diceva Gaetano Insolera che c'è un'evidenza eh, eh, clamorosa. In questo Paese si fanno le leggi, anche le leggi che riguardano il fenomeno mafioso, non soltanto prescindendo o ignorando i dati criminologici, ma certe volte deliberatamente eh, rivendicando il contrario di quello che dicono i dati criminologici. L'esempio forse non è calzante, però rende bene l'idea, perché il, il resto l'ha detto troppo bene Gaetano non ci voglio tornare, il, il discorso degli omicidi, gli indici degli omicidi, un certo tipo di eh, fatti di sangue. Noi non possiamo eh, dimenticare che questo è il paese in cui una, uno dei decreti sicurezza, che richiamava Catano e Insolera, cioè quelli emanati tra il 2007 e il 2008, era un decreto che riguardava anche la eh, violenza sessuale, decreto legge tra l'altro. Si fece un decreto legge ovviamente intestato alla straordinaria necessità di urgenza di espropriare il Parlamento dalla formula normale di produzione della legge fondata sul dilagare dei reati di violenza sessuale. Quel decreto legge era firmato dal Ministro dell'Interno, come spesso avviene, dal Ministro della Giustizia. Non li nomino, ma tanto sapete tutti che erano Maroni da un lato e Alfano dall'altro. Che diceva quel decreto? Diceva che c'era un fenomeno dilagante. Che diceva il Ministro dell'Interno Maroni che firmava quel decreto lo stesso giorno che l'ha firmato? Convocava una conferenza stampa e diceva che i dati criminologici sulla violenza sessuale erano in calo in Italia, c'era cioè un unico dato in aumento, era quello della violenza domestica. Allora, questo per dire che le leggi nel nostro paese si fanno in questa maniera, ma questo anche per dire che rispetto a questa tecnica di formulazione delle leggi non è soddisfacente analizzare un fenomeno e analizzare alcuni elementi che dovrebbero essere gli epigoni di quel fenomeno, concludere che quegli epigoni sono, eh, diciamo in calo per poi invece con una logica che a me sfugge e sostanzialmente dire beh, se questo fenomeno criminologico non ha degli elementi che ce lo dicono in aumento allora vuol dire che è silente e quindi è ancora più pericoloso di quando aumenta, perché questa è una logica da Heller, da comma 22, lo ricordate? nessuno partecipa alle operazioni di guerra se è pazzo ma chi chiede di non partecipare alle operazioni di guerra evidentemente non è pazzo non è, io penso, una maniera di ragionare che noi possiamo contrapporre al legislatore che ha quel tipo di tecnica legislativa per rendere sempre, come dire, emergenziali determinati fenomeni perché si può affrontare un fenomeno drammatico e chi lo nega? come la mafia, pur senza necessariamente invocare l'ideologia emergenziale. Perché l'ideologia emergenziale, che cosa comporta quando poi è trasferita in Parlamento? Comporta, per esempio, il 416 ter di cui si stava discutendo di cui io non discuto quasi più, perché ormai l'abbiamo detto tutti e finalmente il Parlamento l'ha riconosciuto che si stava licenziando una norma assolutamente indeterminata, che violava i criteri di tassatività. Forse quello di cui non si è discusso è che in questa maniera eh, il Parlamento, come gli era accaduto anche in altre eh, stagioni, eh, metteva il collo eh, sul ceppo di un rapporto alterato tra il potere giudiziario, il potere legislativo e il potere politico. Perché licenziare una norma di quel genere significava dare volenti o nolenti e soprattutto inconsapevoli un potere di indagine, su cui poi torno, che era un potere di indagine condizionante rispetto allo sviluppo democratico di un Paese. Una, eh, mi sembra un accenno l'ha fatto anche eh, Morosini eh, a questo tema, ma anche questo avveniva in maniera del tutto inconsapevole e non soltanto del tutto inconsapevole ma fondando invece la richiesta di eh, licenziare quella norma che era scritta in quella maniera, sulla scorta dello stesso identico, tra virgolette, riflesso emergenziale, che poi è anche la ricerca del consenso di una eh, produzione legislativa, che è una produzione legislativa eh, eh, demagogica. E allora, rispetto a questo, io vorrei fare alcune eh, precisazioni di, di carattere metodologico. Qui il problema, dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista per dei, eh, degli avvocati penalisti, ma anche dal punto di vista di quegli avvocati penalisti che si occupano della produzione legislativa, come siamo noi delle Camere Penali, è che la tecnica emergenziale non riguarda più soltanto le emergenze, riguarda le non emergenze. Ovvero, la tecnica emergenziale di produzione legislativa riguarda tutto quello che viene nomenclato come emergenza, ma che in realtà sono i problemi eh, come dire, fisiologici di una democrazia avanzata o di un Paese avanzato come il nostro. Finché l'emergenza era il terrorismo... Eh, il discorso poteva essere emergenziale, ma quando diventa l'ambiente, l'inquinamento, la corruzione, la circolazione stradale, eh, e le, le, le, gli sballi notturni, l'immigrazione clandestina, eh, in Sicilia, due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa, io lo notai, eh, ci fu un terribile episodio di randaggismo fu sbranata una turista, era una cosa che colpiva molto. Io poi sentii alla televisione che un magistrato del luogo obiettivamente stava invocando l'emergenza cani in Sicilia e chiedeva strumenti legislativi adeguati e anche norme adeguate per diciamo combattere l'emergenza cani in Sicilia. Era un po' troppo evidentemente, però quando si innesca un determinato ragionamento emergenziale e poi il ragionamento emergenziale finisce per travolgere pure quelli che tentano di eh, come dire, comporlo eh, in qualche maniera il professor Fiandaga ha appena finito di dire che l'Unione delle Camere Penali ha segnalato, ma non quest'anno un anno e mezzo fa la eh, produzione che riguardava il 416 terre e fu un grido che cadde nel vuoto. Io sono molto contento che a quel grido non soltanto si è unita una parte qualificatissima della dottrina, ma si è unita in maniera tranciante e risolutiva l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Mi chiedo però, in che paese vivo? Se le stesse cose che ho detto io, più o meno, che abbiamo detto noi, avvocati penalisti, hanno avuto bisogno di una legittimazione come dire, a 24 carati, ancorché poi gli avvocati penalisti facciano parte diciamo, della eh, società civile e come gli altri, anche se tornerò alla fine del mio discorso, ma ci sto arrivando sulla eh, posizione eh, nell'avvocatura e sull'idea che all'interno del diciamo, problema antimafia si ha dell'avvocato e della funzione dell'avvocato, ma dicevo, com'è possibile che una censura di incostituzionalità si legittimi solo perché chi esercita il potere giudiziario non lo è? ha eh, diciamo, sposato quell'idea e invece sia delegittimata se sia solamente il flautus vocis di qualche garantista eh, in via eh, di estinzione. Io penso che ci sia da riflettere su questo fatto, io penso che è un problema che riguarda tutti, così come, e segnalo gli ultimi due problemi, riguarda tutti un altro concetto a cui io sono affezionatissimo, so di in una certa misura bestemmiare in chiesa, ma come il maggiordomo della classe dirigente sono abituatissimo a farlo, dico sempre che... Mi invitano nei, eh, nei convegni eh, una volta sola, poi la volta dopo eh, generalmente si evita. Eh, eh, per gli avvocati penalisti italiani il 41 bis è eh, fuori dalla Costituzione, è uno strumento di pressione, è eh, una eh, formula che assolutamente non garantisce la sicurezza ma produce una pressione su diritti incoartabili dei detenuti. Quando il serpente si morde la coda succede che un detenuto famosissimo, ormai ridotto in condizioni tali da non poter comunicare proprio, non comunicare con l'associazione mafiosa, rimane al 41 bis con il parere dissonante delle procure della Repubblica che esercitano diciamo, l'azione penale e l'hanno esercitata o anche l'esecuzione della penale nei suoi confronti. Sarà un paradosso questa circostanza? Sarà a tutta all'interno di quella idea emergenziale che arriva pure a frustrare i diritti costituzionali? Io penso che la nuova antimafia si dovrebbe interpellare anche di questo, il che non significa assolutamente disconoscere che c'è un problema di sicurezza all'interno delle carceri, ma utilizzando strumenti diversi. Concludo, e concludo su una, vedo l'onorevole Bindi di fronte a me, quindi viene proprio benissimo questa mia conclusione. Sì, noi siamo i mediani, ma non soltanto siamo i mediani. Ma soffriamo anche di una, eh, diciamo, di una qualche eh, diffidenza un po' troppo avanzata per essere una società democratica. Parlo degli avvocati e della funzione degli avvocati. E io ho letto eh, le parole dell'onorevole Bindi in sede istituzionale, in Parlamento, a proposito degli avvocati, ne sono stato profondissimamente addolorato. Nell'avvocatura italiana ci sono stati esempi che hanno, tanto per utilizzare anch'io un minimo di retorica, versato il sangue in difesa della democrazia nel processo delle dell'EBR a Torino, qui in Sicilia, Famà. E allora io sentir dire che in nome del diritto alla difesa di ogni imputato diventano, di ogni imputato diventano complici del proprio imputato gli avvocati con una generalizzazione che fa torto all'intelligenza di chi l'ha pronunciata ma che si sposa perfettamente con un'idea che vede il diritto di difesa sempre al confine di una zona grigia tra la leicità e l'illecità ma soprattutto di un'idea etica che confonde la difesa con il, tra virgolette, favoreggiamento legale eh, eh, del reato, è triste. Io penso che su questo ci sarebbe bisogno anche di riflettere quando si vuole riportare la mafia, l'antimafia, la lotta, alla criminalità organizzata all'interno, non soltanto eh, di una visione eh, del diritto e della giustizia, ma anche dei rapporti eh, civili corretti tra eh, le parti della società civile. Grazie. Allora, con questo intervento dell'Avvocato Spigarelli, che conferma a mio avviso come la giustizia penale nei suoi diversi momenti della concezione delle norme, della loro interpretazione, della loro applicazione, non può che essere un'impresa collettiva a cui, a cui partecipano con pari eh, dignità eh, diversi soggetti, ognuno col suo ruolo, però eh, bisognerebbe fare in modo che eh, si tenga più conto dell'esigenza di una virtuosa interazione tra tutti. Io sono ciò cioè di quali ritengono che il mondo dell'avvocatura deve, deve riguadagnare voce, protagonismo culturale eh, eh, con una inversione di tendenza rispetto a quanto è accaduto negli ultimi anni. Non dico più niente anche per ragioni di tempo. Ora dobbiamo procedere alla stipula della Convenzione.